per la rubrica il sessuolo risponde mi scrive una ragazza di 24 anni che in questo momento è al suo quinto mese di gravidanza e inizia ad avere delle preoccupazioni in merito al modo in cui sta vivendo la sessualità perché mi scrive che ha paura che il sesso in gravidanza possa danneggiare suo figlio e questa è una paura che tra l'altro hanno molte persone non è l'unica ad avere questa preoccupazione ma anzi è una paura molto diffusa che è anche collegata quindi a tutto un modo effettivamente un po' confusionario di cui si, con cui si parla della gravidanza, con cui si parla di quel periodo, eh, che a volte non va a toccare molto il tema della sessualità, anche se poi non c'è gravidanza senza sessualità, quindi è una cosa in cui anzi si dovrebbe forse parlare un po' di più. E quello che mi scrive è che la cosa che ha notato questa persona è che il suo modo di vivere il sesso negli ultimi mesi è cambiato notevolmente. Cioè, dall'inizio della gravidanza, questa persona ha iniziato a provare molto più il desiderio sessuale di prima. Mi scrive che già prima, comunque, il sesso per lei era piacevole, ogni tanto si masturbava, il sesso con il partner riusciva a risultare piacevole fino ad raggiungere l'orgasmo, aveva una buona frequenza, però allo stesso tempo era un qualcosa che, riusciva, che conosceva e che riusciva a contenere meglio. Mentre o che, contenere, che non aveva bisogno di contenere ma che aveva una frequenza che per lei era più riconoscibile mentre adesso mi dice che il sesso e il desiderio sessuale per lei è diventato quasi una costante sentirsi quasi spesso quasi sempre eccitata tanto dice da masturbarsi tante volte al giorno masturbarsi ogni volta che ha un momento per se stessa e in cui si ritaglia un momento per sé e di avere rapporti sessuali quindi tre volte a settimana con il partner dove si divertono e piacere tutto il resto eh, però dice Comunque, tutto questo un po mi spaventa per il timore che possa danneggiare mio figlio o che possa eh, in qualche modo il movimento eh, o anche le contrazioni legate all'orgasmo possano danneggiare la salute del bambino e queste sono preoccupazioni appunto che sono un qualcosa di molto diffuso nell'idea generale che il sesso in gravidanza nella domanda generale che il sesso in gravidanza possa provocare un problema per, per il bambino ed è un qualcosa su cui però mi dice che non ha, inter non ha interrogato eh, il suo ginecologo in proposito, cioè perché dice eh, non mi sentivo comunque a mio agio nel parlarne con lui, che è un qualcosa di comprensibile, però allo stesso tempo è stato un po' un problema questo, perché se ne avesse parlato con il suo ginecologo è probabile che invece lui magari l'avrebbe rassicurata, perché il ginecologo di per sé ha detto che fisicamente va tutto a posto, non c'è nessun problema, eh, il bambino sta bene, lei non ha nessuna perdita, quindi la gravidanza sta proseguendo bene. Questa cosa la sappiamo. Quello che è in più, il pezzo sulla sessualità, è un pezzo su cui invece proviamo a soffermarci adesso un attimo insieme. Perché parlando di sessualità, una cosa che può essere utile considerare è che nell'arco nell della gravidanza, nei nove mesi della gravidanza, il periodo in cui a volte si sconsiglia, è meglio non fare, non avere rapporti sessuali, sono i primi tre mesi, il primo trimestre. Questo non tanto perché sia giusto o sbagliato avere rapporti sessuali, può anche succedere, ci mancherebbe, però allo stesso tempo si sconsiglia quel tipo di attività come si sconsigliano tutti i, i movimenti fisici intensi, le attività fisiche intense, eh, tutto ciò che può un po' destabilizzare un momento in cui il corpo sta facendo una cosa nuova e sta iniziando a ospitare un embrione che poi cambierà etichetta, si chiamerà feto, si chiamerà bambino e crescerà. Cioè è un momento delicato, in il primo trimestre, in cui si sta creando una, un equilibrio che per un qualunque movimento, che può essere il eh, eventualmente sollevare le casse dell'acqua, come può essere il avere un rapporto sessuale, un orgasmo, può andare incontro a quello che non è tanto un danneggiare il bambino, però piuttosto è un possibile, una possibile interruzione di gravidanza cioè quello che può succedere è che l'embrione poi si stacchi e purtroppo la gravidanza se quindi finisca quella è una possibilità del primo trimestre ma una volta che superiamo quella fase, quei primi tre, quei primi, primi tre mesi poi successivamente non c'è più uno spazio perché a meno che il il medico non ci dica che la nostra è una gravidanza a rischio, non c'è più motivo per temere che il sesso possa essere negativo, anzi, tendenzialmente il sesso sia come collante per la coppia, sia come benessere per la, singola, per la donna in gravidanza, sia in generale come occasione per trovare sensazioni piacevoli, fisiche piacevoli, considerando che poi il bambino di per sé non sente quello che succede, però allo stesso tempo, se la madre sta bene, anche il bambino sta bene, quindi questo significa che di per sé il fatto che la donna riesca a vivere una gravidanza piacevole, o sufficientemente piacevole, con dei momenti di piacevolezza, è una cosa importante. Quindi, per sé, dopo il terzo mese, il sesso in gravidanza. Va bene, la masturbazione e gravidanza è una cosa positiva. Eh, L'unica cosa che può essere utile, magari, tenere in considerazione è che se parliamo di sessualità, di sesso, eh, forse può essere utile tenere in considerazione qui due elementi, proprio così, come criterio di massima. Uno, forse non servirebbe più di tanto sottolinearlo, però lo sottolineo lo stesso: visto che la persona che mi scrive dice che il sesso con il suo partner poi è piacevole e passionale, una cosa che può essere utile considerare è che poi la passione va benissimo se si parla di eh, frequenza dei rapporti se si passa si parla di eh, relazione di emotività di intensità di velocità di eh, quello che vogliamo e di profondità della penetrazione va bene tutto eh, però è utile che sia monitorato l'aspetto della irruenza della violenza cioè c'è sempre comunque una certo, un certa parte di movimento nel rapporto sessuale, però è importante che questo movimento poi non, sia, eh, non superi quel limite che poi è difficile descrivere a parole, in cui il movimento poi diventi violenza. Si può magari, per cercare un criterio quantitativo, si potrebbe dire che magari è violenza nel momento in cui il, il comportamento quindi inizia a provocare dei segni sulla pelle. Quando rimane un qualche segno eccessivo sulla pelle, allora forse li si è esagerato è quello qualcosa che non è opportuno fare perché è importante che in generale il dolore è un qualcosa che se riesce a non essere presente o riesce a essere il più limitato possibile per una donna incinta è tanto meglio e come un secondo criterio che forse vale la pena considerare è quello dell'eccitazione femminile infatti L'incitazione femminile a volte è un qualcosa che non, a cui non viene data l'importanza che invece dovrebbe avere questo aspetto. È importante in generale sempre parlando di benessere sessuale ma allo stesso tempo eh, quello che succede durante il momento in cui nella prima fase del ciclo di risposta sessuale in cui il corpo si eccita è che al femminile non succede soltanto che si innesca la lubrificazione che facilita quindi la penetrazione e anche lì quindi diminuisce l'eventuale dolorosità di un rapporto sessuale e quindi fa sì che il corpo soffra di meno e il sesso possa essere più piacevole e che non ci possa essere quell'aspetto del dolore che darebbe un problema rispetto al dolore in gravidanza ma non succede soltanto questo una cosa che succede quando il corpo appunto si eccita è che ci sono tutta una serie di micromovimenti interni all'interno del corpo che fanno sì che il canale vaginale prenda più spazio tanto da poter ospitare effettivamente un pene senza nessun problema cioè senza l'eccitazione lo spazio anche per la penetrazione è diverso da quello che c'è con l'eccitazione quindi se vogliamo a maggior ragione far sì che il sesso non sia doloroso eh, una cosa che sia in gravidanza che fuori dalla gravidanza quello che è importante è essere eccitati quando ci si approccia al sesso cioè non è, è importante non farlo tanto perché lui me lo chiede allora lo faccio ma non ne voglia ma è importante che appunto se ne abbia voglia se lo si riesca a fare in due altrimenti potrebbe essere un problema per la gravidanza perché potrebbe essere un qualcosa che va a toccare in un modo in cui non c'è abbastanza spazio o potrebbe andare comunque a provocare dolore il dolore in gravidanza è un problema quindi che ci sia eccitazione sessuale e che non ci sia violenza una volta che rispettiamo questi due criteri dice cioè che possiamo assolutamente eh, goderci il sesso nella gravidanza senza che ci sia nessun rischio per il bambino considerando che anche nel primo trimestre dove è più sconsigliato che ci sia il sesso in gravidanza il problema non è che posso danneggiare il mio figlio o il problema piuttosto è che si divento un po più a rischio di un possibile, una possibile introduzione di gravidanza e in questo senso quindi appunto sentire il proprio medico, provare a confrontarsi con il proprio ginecologo e chiedere appunto come sta andando la nostra gravidanza, se il medico ritiene che sia opportuno che si abbiano rapporti sessuali oppure no, quella è una cosa da fare. Parlare con il proprio medico, con il proprio ginecologo è un'ottima abitudine per cercare di vivere il momento e il periodo della, della gravidanza nel modo più piacevole possibile, sia dal punto di vista individuale che da un punto di vista della sessualità, che è un qualcosa che appunto può rinsaldare sia il rapporto col proprio corpo che il rapporto con il proprio partner, cercando di condividere maggiore piacevolezza per entrambi. Considerando che in tutto questo poi eh, la persona che mi scrive probabilmente vive la situazione in maniera piacevole proprio per un suo modo forse di vivere il rapporto con il desiderio sessuale e con il corpo considerando che è un po' casuale il modo in cui il corpo cambia modo di vivere le sensazioni durante la gravidanza eh, è una cosa che probabilmente in questo caso sta succedendo un'unione, un, un punto d'incontro tra lei che ha un modo di il desiderio sessuale molto vicino al corpo e alla corporalità e allo stesso tempo il suo corpo fortunatamente non sta producendo sensazioni particolarmente sgradevoli ma anzi sta producendo sensazioni prevalentemente piacevoli quindi la piacevolezza che provava prima si sta accentuando creando questo desiderio sessuale costante questo è un qualcosa che assolutamente fa bene ad assecondare eh, se, se le fa piacere non c'è nessun pericolo da questo punto di vista ehm, può essere l'occasione anche per capire meglio il proprio modo di avere contatto con il proprio corpo e capire come questa cosa funzioni assolutamente bene quando il corpo funziona, allo stesso tempo però è qualcosa magari da provare per quanto possibile a allargare a uno sguardo un po' più ampio, perché no, al desiderio nella sessualità, cercando di cogliere anche altri elementi per non correre il rischio che un domani che il corpo smetta di provare tutta questa piacevolezza allora ci si possa trovare nel rischio poi di non sentire più una gran motivazione a far sesso perché se il corpo non è eccitato eh, da solo allora io non lo eccito di per me, eh, di per me no? eh, quello che è utile quindi è cercare di magari cogliere questa occasione per cercare di costruire una struttura di fantasie di relazionalità, di immagini, di emozioni, eh, di idee collegate alla sessualità che rendano questo e quello che c'è intorno un qualcosa di sufficientemente ricco da far sì che il desiderio sessuale non solo ci sia adesso ma ci sia anche un domani quando le sensazioni corp corporee diminuiranno. Questo è un qualcosa quindi che può fare sia per il proprio benessere durante la gravidanza che per il proprio benessere sessuale in prospettiva futura.